Allora, intanto ben ritrovati, gli amici di Sortino 5 TV. Stiamo, stiamo ricominciando il, il girone di ritorno. Già veramente la prima l'abbiamo fatto prima il 20 dicembre. Oggi, è la seconda di campionato. Diciamo che si è visto che, che ci sono state le festività in mezzo, eh, infatti squadra lenta, eh, eh, abbiamo tregato tanto nel secondo tempo specialmente, eh, ragazzi, parecchi ragazzi eh, non in condizione ottimale, perché non si spiegherebbe come eh, davanti alla porta, ai 3 contro 1, si riesce a sbagliare un gol, al di là della bravura degli avversari che sicuramente hanno fatto la loro onesta partita e ritengo che... Eh, se la sono giocata fino alla fine hanno sbagliato anche un rigore però voglio dire alla squadra che in alcuni momenti ci ha messo in serie difficoltà eh, noi non me, ne, diciamo, non, non me ne vogliono gli amici del de, de Lentini diciamo, abbiamo, è stato molto, un po' più de merito nostro che merito loro eh, loro hanno fatto la nostra partita sono convinto che questo campionato si servirà nella grande perché comunque hanno dei giocatori buoni anche dal punto di vista fisico eh, hanno cambiato anche qualcosa eh, importa mi pare però il portiere oggi credo che sia stato bravo, ha diciamo, neutralizzato un tiro libero, eh, parecchie, parecchie occasioni, occasioni da gol che abbiamo avuto, diciamo, lui ha avuto la bravura di, di non buttarsi prima, di portarsi all'ultimo momento, quindi ritengo che lui abbia fatto una buona partita. Detto questo, eh, sapevo perfettamente che l'inizio della ripresa del campionato, dopo le feste, eh, purtroppo nei dilettanti specialmente, con parecchi ragazzi, si paga, questa è una cosa che si paga eh, e infatti abbiamo rischiato di, eh, non dico di perdere la partita o di pareggiarla, ma abbiamo rischiato diciamo, di compromettere, di, di farla diventare una partita un po' più eh, difficile di quello che non poteva essere. Lunedì ricominceremo a lavorare perché dobbiamo riprendere bene il cammino, andiamo a fare una partita giochiamo a Floridia, Campo Grande peraltro, che secondo me ci dà, ci dà degli spazi enormi per poter giocare noi in contropede, ma se non riusciamo a fare diciamo così, due, eh, due contrattacchi veloci, vista la condizione non credo che ci sarà d'aiuto, anzi tutt'altro. Quindi lavoreremo, non mi è piaciuta l'uscita della pressione come l'abbiamo fatta oggi, molta confusione, bisogna dire che mancava Giuseppe e Ragusa ma non tanto per il valore tecnico quanto per il valore anche tattico del ragazzo perché... Lui sa come io voglio uscire dalla pressione, quindi diciamo l'allenatore in campo. Alessio ha giocato, peraltro rischiandolo perché è da quattro settimane fermo di inattività per uno stiramento al bicipite femorale. Ha dato sempre l'anima come sempre sa fare lui. Anche se io ripeto, eh, quando avremo Alessio al 100%, io credo che non avremo, eh, avremo pochissimi, se, se non nessun rivale. Ecco, io ritengo che lui è ancora il giocatore che io sto aspettando, perché lo ritengo una pedina fondamentale per quello che può dare, per quello che sa dare, eh, per le esperienze e per tutto quanto. Infatti ci stanno mancando anche i suoi gol, che sta segnando solo Francesco Ragusa, ha segnato anche oggi Pietro, che poteva farne benissimo, almeno al T3. Però mh, va bene, eh, diciamo la, prendiamo, la prendo bene solo per il risultato, ma eh, come gioco dobbiamo cominciare a riprendere il vecchio cammino, voglio che la squadra sia tosta, sia in, sia in palla perché ci aspettano trasferte difficili e poi a metà, si può dire verso la settima o l'ottava, se non voterà di ritorno, avremo Cicli e Camarina che sono le partite che segneranno il destino di questo campionato. Quindi, Ragazzi non posso dire che non ci hanno messo l'anno, ci hanno messo tutto quello che avevano, però devo dire che hanno messo poco perché benzina nelle gambe ce n'era poca. Quindi dobbiamo da lunedì rimboccarci le maniche e lavorare sulla condizione fisica perché poi per il resto dal punto di vista tecnico-tattico credo che i ragazzi abbiano ben poco da, da, da chiedere o da invidiare ad altri della de categoria qui in, in C2. Quindi va bene così, ci prendiamo questa vittoria eh, come buon viatico per questo 2015. Eh, noi abbiamo sette partite in casa, cinque fuori e le sette in casa dobbiamo vincerle, questo è importante. Se vinciamo le sette in casa eh, io credo che il campionato è la nostra portata. Quindi un, un carissimo saluto agli amici di Sortino 5 TV, alla prossima partita.